Ciao a tutti! Oggi prepareremo le melanzane trifolate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono melanzane tagliate a tocchetti, olio evo, aglio, sale, pepe, basilico e prezzemolo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il basilico e il prezzemolo e l'aglio.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 E facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Miniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le melanzane. il sale, il pepe, chiudiamo con il coperchio, posizioniamo il cestello al posto del misurino e azioniamo il bimbi per 30 minuti, 100 ⁇ antiorario, velocità soft. Le melanzane sono pronte, trasferire in un piatto da portata e servire. Melanzane trifolate! Grazie e alla prossima ricetta!